vi inizio a vedervi arrivare, buon pomeriggio, benvenuti, bentornati, anzi se ci state seguendo da un po' di tempo, vedo delle facce amiche molto vicine che insomma si stanno profilando all'orizzonte, nuova puntata, nuovo appuntamento con Studium Virtuale e oggi insomma siamo di nuovo con un amico oramai che abbiamo imparato a conoscere con delle tematiche che affrontiamo insomma oramai settimanalmente con lui. E eh, fa molto piacere insomma, ospitarlo. Io mi dimentico sempre di dirlo, però insomma, lo fanno tutti i miei colleghi che sono molto più bravi di me, tutti a, prof, a lezione dal prof. Benini. <ride> Esattamente, allora è per quello che siete qua. Eh, I miei colleghi sono molto più bravi di me e lo dicono tutte le volte che cos'è Studium Virtuale, insomma ve lo ripeto, è eh, questa maratona eh, che sta diventando sempre più lunga e articolata di eh, interventi di divulgazione scientifica legati all'attualità talvolta triste e dolorosa, molto spesso oramai. Che stiamo vivendo con la quale cerchiamo insomma di riagganciare la comunità eh, studentesca grazie per i vostri cuori vi apprezzo tanto eh, non siamo soli noi di uredio ovviamente il promotore capofila è usiena campus e eh, coadiuvati appunto da uredio e eh, dagli amici di ciclo maggio dunque eh, mi fa molto piacere insomma avervi qua di nuovo per cui mi appresto ad invitare dal profilo di Uh, Siena Campus, il professor Benini, che insomma sono contento, attendendo il suo, il suo arrivo, speriamo perché so che ieri ci sono, cioè so, ho visto che ieri ci sono stati dei problemi che purtroppo non dipendono da noi, per ora vediamo i suoi capelli, professor Benini, eccola, ecco. ecco, ecco, vediamo anche adesso. Metto in atto degli strumenti tecnologici per abbassare questo telefono. Metto in atto questi strumenti, intanto informi Giovanni che neanche lei va dal barbiere. Sì, sì, forza, come faccio? Siamo io... Per forza, siamo È io. un problema molto comune, nel effetti. Io il Presidente della Repubblica. E beh, insomma, è così, mica due a caso, via. Eh, eh, cioè, visto che lui ha fatto, gli hanno fatto quel fuori onda. Eh, infatti beh, a quello mi riferivo, Dove molto, molto celebre. Molto eh. Nemmeno lui andava dal Barbiere. Sì, sì, infatti. Eccoci qua. Va bene, Sono bene va bene, va bene, la vediamo bene. Amici, insomma, scriveteci in diretta se, se ci sentite. E oggi, tra l'altro, tema anche molto interessante perché eh, si danno proprio dei, dei consigli pratici. Per cui, se avete domande, dubbi, necessità, perplessità. Oggi più che mai è il giorno per, la salutano, oggi Lorenzo Chiavarini la saluta, oggi è proprio il giorno per, insomma, per, per farli, per Lorenzo correre. Lorenzo Chiavarini, from Scotland. Ah, from Scotland. Il cognome italiano, hey, ma they're... è scozzese. Ah, bene, bene. Allora poi figlio, figlio di fraterni carissimi amici. Ah, ok. E abbiamo anche una squadra olimpica di vela. Ci informa Simone Gesi. Eh, vabbè, allora. Eh. Vabbè. Anche sì. quelli sono tutti carissimi amici. E sono tutti qui per ascoltarla eh. parlare di riconoscimento e gestione delle emozioni. Ora, facciamo una domanda così preliminare che le apparirà anche banale: ma perché è così importante riconoscere e gestire le proprie emozioni? Eh, cioè, come tutte le, le si capisce, ma riconoscerle. Eh, mi, verrebbe, mi verrebbe da dire che un motore di un'auto. Se non sai come funziona, se si guasta non puoi ripararlo, se non sai come funziona non puoi farlo rendere al meglio. Quindi, uh -huh. quindi la gestione delle, del, del, delle emozioni è il riconoscimento delle emozioni, perché sono una cosa molto complessa, è un elemento fondamentale. Cioè, guardate, tutto quello di cui io mi occupo è come cercare di migliorare il, la, la, la nostra modalità prestativa. In uh -huh. ogni campo della vita. La gestione delle emozioni, il riconoscimento e quindi la gestione delle emozioni, in modo da non esserne preda o che non, non dare risposte inappropriate o quant'altro, è un. Um, come una, una sono, è una modalità per cercare di prestare al meglio prestare al meglio di vivere in condizioni di benessere di fare le cose al meglio possibile di quello che possiamo ma rimanendo in una condizione di benessere quindi okay. è un elemento fondamentale perché tutti ne parlano delle emozioni tutti possono dire mi sono emozionato, oggi mi sento emozionato, però spesso usiamo questo termine in maniera generica per, per, uh -huh. per descrivere che c'è un stato di alterazione, noi percepiamo in vari modi, poi vediamo come, ma spesso non diamo proprio un nome specifico diciamo, a, quello, a quello che è questo tipo di condizione o certo non è, non è un tratto stabile, quindi l'emozione è una condizione che interviene, evolutiva, che si muove nel in uno spazio temporale anche abbastanza breve, che ci indica va bene, un elemento di perturbazione tra noi e, e, e il mondo all'interno del quale viviamo. Quindi uh -huh. l'emozione è, è un segnale. Ce ne sono alcune che sono emozioni base, identificate come emozioni base, e poi c'è la complessità dell'intersecazione di varie, di varie emozioni che danno le emozioni di tipo secondario. Per esempio, non so, la vergogna, la colpa sono emozioni secondarie. Nelle basi ci sta la felicità, la tristezza, la rabbia, eh, il disgusto, cioè quelle che sono proprio... I colori forti, che insomma. Sono, che sono quelle primitive. primitive. Mm -hmm. Ci sono degli studi fatti su grandi popolazioni e anche di diverse zone del globo in cui si vede che le emozioni base sono più o meno presenti ovunque e che durante eh, diciamo nel momento in cui queste emozioni base esistono abbiamo delle diverse, abbiamo delle uguali risposte e, come devo dire, più che risposte abbiamo delle uguali attivazioni a livello fisico, corporeo che sono le stesse su tutto il pianeta quindi nella rabbia di solito diventa molto attiva la parte superiore del corpo quindi il tronco, le braccia, i pugni mm. nella condizione di tristezza c'è più uno stato di torpore l'ansia sì. in genere ha una forte attivazione nell'area del precordio eh, quindi i sentimenti legati alla piacevolezza hanno più, prendono anche a volte l'addome, cioè quindi ci sono delle attivazioni okay. perché all'emozione corrisponde uno stato di attivazione a livello fisico che in funzione del tipo di emozione cambia. Quindi possiamo anche riconoscere la nostra emozione a seconda di dove la stiamo sentendo? Si può riconoscere, si, si può, si, si può eh, cercare di riconoscere la propria emozione anche attraverso dove la stiamo sentendo. Mm -hmm. E eh, allo scopo vorrei fare il discorso inverso: ci sono delle persone che sentono delle condizioni fisiche, mm -hmm. Ehi, per esempio eh, so, lo studente che fa l'esame, eh, ecco. l'atleta che deve performare. Eh, io che devo fare qualche cosa dove magari eh. hai la percezione della fisicità ma fai fatica a dare il nome allo stato emotivo che ci sta dietro no? sono le famose somatizzazioni no? Cioè, quindi quest'idea di questa sensazione somatica che a volte può essere percepita come un elemento e non ci appartiene ma che in realtà è l'espressione fisica di un'emozione in cui però manca la nostra capacità cognitiva di riconoscerla e quindi di elaborarla. No? E quindi uh -huh. abbiamo tutto il caso per esempio, delle forme delle psicosomatosi o delle somatizzazioni che, che vogliamo. Che, che lo stanno per... proprio scrivendo in questo momento. Nei... Che sono in un costruzzi. fenomeno molto diffuso. Beh, questa eh, questa qui, questa signora che vedo scrivere che parla di psicosomatici, oltre a essere mia moglie è anche una collega. Quindi, okay. <ride> quindi facciamo lo stesso scusate lavoro. non volevo mettere... <ride> non ho sì. non guardo troppo chi passa sotto, però adesso poi ho allungato un po' lo sguardo. <ride> <ride> <Sì>. <ride> Bene, allora il suggerimento della moglie era corretto? Non sì. può dirmi di no, non sì. può dirmi di no, sì. anzi su sì. questi aspetti diciamo, più clinici e molto più sensibile, brava di me. Io È una parte che ho un po' abbandonato nel corso della mia professione, cioè mi sono orientato su altri aspetti, diciamo. Eh. Ok, bene. Quindi, insomma, famiglia a parte. Eh, abbiamo queste vabbè, funzioni mi... primarie, naturalmente, sono la risposta a un turbamento che accade nel rapporto tra noi e il nostro mondo, intendendo per mondo il mondo esterno a noi o il mondo interno. Cioè, quindi che è quello sempre più difficile da gestire, quindi la parte dell'inner game, la partita interna che si gioca. No? Uh -huh. e, nello sport si dice che le partite vanno, vanno vinte prima dentro e poi si vincono fuori, ma non è diverso negli esami, nella professione, nella vita. Cioè, quindi la capacità di gestione sul piano personale, voi sapete ormai per me questo è un mantra, è l'elemento attraverso il quale una persona riesce a esprimere il meglio di sé. Quindi abbiamo queste emozioni primarie, le emozioni secondarie che sono composite, abbiamo questa espressione di attivazione fisica che nelle primarie è uguale in tutte le parti del mondo. Quindi a certi stati emotivi corrispondono attivazioni fisiche di un certo tipo. È comprensibile, no? I pugni, le braccia e il tronco nel Caso della rabbia, perché è, probabilmente è un, è un sentimento da, è un'emozione da combattimento, diciamo, uh -huh. per cui no, il torpore della tristezza c'è cioè, cioè una sorta di afflosciamento, perdita di forza e di energia. Cioè se ci si pensa è abbastanza, eh, è, abbastanza è abbastanza logico. Naturalmente questo accade per, per un fenomeno, diciamo. Per cui davanti a un qualche tipo di evento interno ed esterno noi abbiamo questo fenomeno, facciamo questo fenomeno l'appraisal, cioè diciamo in qualche modo è una sorta, una sorta di valutazione cognitiva che più delle volte avviene automaticamente. E tutto questo poi è prodromico nel suo percorso a sviluppare un comportamento atto a riportare le cose all'interno di un equilibrio. Quindi è nato per questo, diciamo, no? E quindi l'emozione è il modo attraverso il quale noi ci raccontiamo il mondo, il nostro mondo, non il mondo in senso oggettivo e non esiste. Ognuno certo. racconta la sua qual quindi... è il meccanismo emozionale. Facciamo appunto l'esempio dell'ansia. Che insomma, rivolgendoci a un gruppo di studenti, può essere abbastanza eh, così, un sentimento comune. Parlo in prima persona, l'ansia diventa una, una compagna di viaggio molto spesso. Per cui mi accorgo insomma di, di provarla, di viverla. So, se, diciamo che l'ho riconosciuta, che è già è un passo, insomma, è già un passo importante. Dunque, Grazie, cosa faccio? All allora, l'ansia è più. Allora, l'ansia ce ne sono di due tipi. Allora, probabilmente eh, ti accorgerai, ti do di più naturalmente, anzi possiamo, da possiamo darci del tuo, eh, ovviamente. E l'ansia, diciamo, è uno stato emotivo in cui noi abbiamo, non so, per esempio la, la paura, che quindi si attiva nella zona del precordio, e poi l'ansia è già un fatto complesso perché nell'ansia c'è già un, uh, scusate un attimo che lo spengo, nell'ansia c'è già un, uh, tutta una serie di valutazioni cognitive, quindi chi uh -huh. ha l'ansia si accorge che ha una serie di pensieri, no? quindi già siamo entrati nella parte in cui a questo meccanismo emotivo già si, si abbina una narrazione, cioè, uh -huh. non posso trovare un ansioso di un esame che si fa dei discorsi positivi, in genere si racconta uh -huh. il peggio, L'assegnismo eh, andrà male, non andrà bene, andrà qui, andrà là. Ecco, adesso quello che vorrei far capire è che quando qualunque tipo di studente ha un esame, ok, oppure se io devo sostenere una prova di qualunque altro genere sì. perché nonostante non sia più giovanissimo le prove continuano cioè, le prove continuano, si continuano si per giovani, vita. L lo temiamo tutti chiaramente, chiaramente noi abbiamo una rottura no? di un equilibrio interno e conseguentemente poi ognuno attraverso le sue valutazioni cognitive dà una connotazione ok mm -hmm. allora chiaramente ci sono varie eh, cose che possono essere fatte per cercare di, di correggere. Anzi, prima di attaccare qui, oggi era la, la giornata di ricevimento degli studenti del servizio di consenso dell'università, quindi ero su Skype dove ho visto diverse persone con quella forma di ansia, ma vi assicuro che non appartiene solo agli studenti. Uh -huh. Allora, la cosa, la, cosa, intanto, la cosa importante da fare, secondo me, è quello... Di sapere riconoscere se io ho, anzi, perché ogni prova genera un'attivazione. Il problema ah. è capire, va bene, c'è cioè che. E ci sono delle prove in cui ogni cosa che viene fatta è direttamente sotto il mio controllo e ci sono delle cose che lo sono in parte o non lo sono per niente. Cioè, certo. Quindi intanto fare questa operazione per cui si separano e si cerca di mettersi davanti alle cose che, dove io non, alla fine non ho un potere diretto per cercare di togliere. Chiaro che queste cose devono essere addestrate... La quotidianità, non è che ce ne inventiamo il giorno in cui l'ansia ci sormonta. Quindi sono strumenti che vanno addentrati e vanno allenati. Dopodiché, nel momento in cui questa ansia, diciamo, quindi questo stato emotivo con queste valutazioni cognitive negative, subentra, in genere è quello di riuscire. In genere è cercare di cambiare quello che è l'elaborazione cognitiva, cioè per cui. Eh, il professore, cioè, devo fare l'esame, non sono preparato, non sono qui, non sono là, già il fatto di vedere che è il trentesimo esame che fai e che fai sempre le stesse liturgie e che però poi alla fine magari l'esito è molto più favorevole di quanto tutti aspetti, vabbè, ci riporta a quel detto che il 99% delle catastrofi che immaginiamo in realtà nella nostra vita non accadono ok, quelle che accadono che sono quelle che stanno accadendo adesso non le abbiamo immaginate cioè, per cui già questo ce la dice di come, perché come ho detto anche nei precedenti incontri, il nostro sistema, lui ha, come devo dire, usa un, un meccanismo anticipatorio cioè io ti sto mm. dicendo che c'è qualcosa può essere bello, può essere brutto, può essere ok dopodiché siamo noi che dobbiamo riuscire attraverso la capacità cognitiva di capire se questo qualcosa ci posso fare o non ci posso fare, quanto è pericoloso, quanto è piacevole, quanto certo. è potente. Okay. Mentre invece se andiamo dietro meccanicamente, proprio perché non riusciamo a leggere, possiamo avere dei tratti no, nostri, stabili, per cui tendiamo sempre a andare nella stessa direzione, che è sistematicamente contraddetta uh -huh. dai fatti ma che ormai è diventato un elemento di pregiudizio personale per cui alla fine io continuo a leggere sempre tutte le cose allo stesso certo. modo no? Chiaro? ed è qui il limite prestativo cioè tu alla fine, cioè, in tutti i campi dobbiamo capire che andando a, cioè, noi possiamo andare avanti fino al punto in cui la nostra scatola ce lo consente cioè, quindi, la nostra, quindi il pensiero è un modo per definire il mondo ma è anche il limite per cui ciò per esempio nel settore degli esami tutti gli esami sono vissuti alla stessa ansia allora io faccio una domanda ma è possibile che tutti debbano essere vissuti alla stessa ansia già cioè, questo di per sé numericamente appare improbabile oppure eh, un atleta tutte le competizioni sono vissute allo stesso modo ma è possibile o un professionista o chiunque altro cioè quindi adesso. Uh -huh diventano delle routine delle quali viviamo e poi dopo noi ci definiamo sono una persona ansiosa una volta che abbiamo detto sono una persona ansiosa da quel momento tutto quello che io farò andrà sempre a riconfermare l'assunto di fondo, quindi uh -huh. stabilita una caratteristica, io tutte le volte operacisco e penso in modo da riconfermarmela e così è okay. stabile la mia identità, anche se ci sto male dentro certo. allora, per cui è necessario riuscire a uscire da questo tipo di meccanismi, e qui è un lavoro più sugli schemi cognitivi Uh -huh. Ma ci possono essere anche poi delle tecniche che non vanno a toccare direttamente la persona nelle sue sistemi di valutazione. Ma faccio un esempio: so, ci sono le tecniche di rilassamento, per dire, eh, quindi no, so, no. una tra le più diffuse e più note anche se così viene immaginata una cosa semplice ma in realtà non, non, non lo è affatto è il training autogeno, soprattutto nella sua parte di esercizi inferiori ecco quelle tecniche che non, non, lì sono delle tecniche diciamo in cui noi tendiamo a generare per esempio nelle emozioni negative una condizione di rilassamento attraverso degli esercizi di concentrazione mm. su, su alcune parti del corpo oppure sulla respirazione o sul calore. Adesso non è ce ne può raccontare uno, uno, uno veloce, veloce. Cioè, sono davanti alla porta dell'esame, l'esame tra mezz'ora, sono in ansia, ho capito che. Se resto in ansia andrà male perché non capisco cosa devo dire, decido di fare un esercizio. Cosa faccio? Allora, intanto uno dei primi esercizi che potremmo fare, per esempio, è quello di eh, riportarci sul proprio corpo. Quindi, non so, per esempio, eh, ruotare la, la, la, la cervicale, scrocchiarci le spalle, okay. premere le dita cercando di focalizzarci sulla pressione. Eh, camminare sentendo la pressione della pianta del piede sul terreno. Mm -hmm. Non ha niente di mistico, l'attenzione è quella. Quindi se io sono capace di indirizzarla su qualche altra cosa, va bene, io la okay. ancora da un'altra parte. Cioè, quindi, okay. quindi la meditazione, va bene, ha detto tutti i background spirituali, nella sua accezione più rosa, in fondo è questa, è la capacità di orientare il pensiero, un pensiero focalizzato su qualcosa. Eh, la respirazione, per dire, la respirazione che in genere è 1 a 3, 1 a 4. Per esempio, quando noi andiamo in, in una condizione di ansia, mm. tendiamo ad avere una tachipnea, cioè quindi abbiamo un aumento della frequenza respiratoria, come quando abbiamo il fiatone. Il fia quindi aumentando la frequenza il respiro diventa più corto e respiriamo, mm. e respiriamo di più con la parte alta del torace. Questo ci ossigena anche male, peraltro, ok? E, e abbiamo tachicardia abbinata, no? Perché, e, certo, perché, si, tutto parla, perché si parla di emozioni negative in questo caso, ma le emozioni sono anche positive, ovviamente. Allora, sì, sì, respirare 1 a 3, 1 a 4 vuol dire avere una fase di espirazione che dura tre quattro volte quella di ispirazione. Cioè, uh -huh. inspiro per un secondo, due secondi, ed espiro per quattro, no? otto. Cioè, Va bene. è chiaro questo discorso. Ma anche qui, soprattutto, al, al di là del fatto che respirando prof, con questo tipo di profondità, noi abbiamo degli effetti sul sistema nervoso sul simpatico, quindi sulla parte del nervo vago nella fattispecie e quindi di per sé ha degli effetti sul, sul, sulle attivazioni somatiche chiaramente per, per, se, se, per respirare 1 a 4 io mi devo concentrare cioè, uh -huh. no, non è una cosa che può automaticamente quindi automaticamente sono costretto a portare l'attenzione da tutti i miei pensieri negativi e a tenerli legati a questo fatto che mi do un compito specifico che cerco di eseguire uh -huh. in maniera rilassata quindi ci sono certo. tecniche da usare nell'immediatezza che possono servire Po quindi la respirazione per esempio, profonda essere, per esempio creare, avere in mente delle frasi che sono delle ancore cioè quindi mm. frasi o parole che sono delle ancore sono state già identificate non ce le inventiamo quel giorno siamo abituati ad usarle c'è cioè, qualcosa che nel momento in cui io la richiamo no, quella, quella parola o quella frase è legata a una condizione particolare che chiamando la parola si rigenera quello che vorrei okay. indicare che ci sono delle tecniche, la respirazione la facciamo tutti, la possiamo fare tutti. Però che cosa richiede? Richiede andare all'esame, richiede sentire che sono ansioso, richiede riconoscere questa ansia come in parte dipendente da, da quello che io faccio e penso e fare delle cose in più delle volte le persone non riconoscono o se riconoscono si adagiano su una condizione che riconoscono stabilmente loro e quindi mm -hmm. conseguentemente non fanno niente per cercare di eh, cioè la si usa come copertina di Linux, insomma, come protezione. definizione, Essere ansiosi o non essere ansiosi è come essere biondi o essere mori. Cioè, diciamo, nella nostra immagine noi abbiamo. Avere gli occhi verdi o avere gli occhi neri. Cioè, chi fa questo mestiere non è che la vede. Sono degli elementi che ci definiscono. Quindi io faccio questa affermazione in un modo neutro sono ansioso… Sì, sono sì, amico, sì, no, perché… Sono entrare, sono ma poi, insomma, un... lei è anche un medico… per cui Quindi, quindi è, è un qualche cosa attraverso il quale noi ci identifichiamo, e così come ci certo. identifichiamo attraverso degli stati emotivi, anche più generali, che possono essere la felicità… La gio... Cioè, per esempio, a me capita tantissimo, o è capitato tantissime volte, no? eh, nel, nel, quando mi occupavo più della parte clinica, di avere persone che mi, che, mi, mi dicevano che volevano essere, eh, che volevano essere felici. No? Sì. E io facevo sempre una domanda che era quella se loro erano in grado di ricordarmi un giorno, un momento della loro vita, oppure se si, scrivano, si sapevano descrivere, ma era una felicità. E mi trovavo molto spesso davanti a persone che non erano in grado di dirmelo. E quindi facevo notare e chiedevo come si poteva pensare di vivere una condizione emotiva che non conoscevamo. Non che non conosce. Bisognava incominciare anche a definirla, andare a cercarla da qualche parte probabilmente il giorno della prima comunione magari se ci ripensi la trovi anche perché la parte negativa tende a rimanere più fossilizzata diciamo, nella, eh, nella mente. Quindi, naturalmente, per me valgono di più lavori più, più stabili, no? lavori che avvengono più sul ridisegnare il racconto interno relativamente agli eventi, no? uh -huh. per cui anche la rabbia, in qualche modo, che è un sentimento, una, una, un, è un'emozione che nasce così esplosivamente. No? Fino a un certo punto... È ancora contenibile. Dopo, se passa un certo punto di attivazione fisica, molti dicono che se, se la frequenza supera i 110, in generale dopo, dopo tu non la controlli più. No? Quindi riconoscerla e quindi intervenire o con, o con tattiche, respirazione, concentrazione su altro, oppure... E rielaborando eh, dal punto di vista cognitivo può essere un modo per imparare a, eh, per imparare a gestirla. Senta eh, lo diceva anche prima lei eh, si dice insomma parlava di ansia diceva che insomma è un sentimento che molti stanno provando adesso. Eleonora eh, chiede qualche consiglio per le ansie legate a Covid-19 e alla quarantena. Allora, cioè, quando sentiamo anche lì sopravvenire, il andr andrà tutto andr male, andr ne muoiono 800 al giorno. Benissimo, allora, allora. Mm, ne muoiono 800. Allora. Eh... Detto numeri allora le ansie relativamente al Covid-19 l'abbiamo già detto la prima volta mi sembra quando parlavamo dell'evento critico il Covid-19 non si vede, quindi è un nemico invisibile e quindi noi sappiamo che esiste ma non è vedibile. Non è, non è una macchina che ci sta venendo addosso, una, un, qualcosa, un albero che ci sta cadendo addosso, è qualcosa che c'è, lo percepiamo. Quindi questo non vedendolo, non vedendolo, richiede da parte nostra una particolare. Eh, capacità di autogestione e di eh, focalizzazione allora la mia domanda è serve essere, essere in ansia per il covid-19? sì, serve, ma di sicuro una parte di quest'ansia non serve perché il virus fa, fa il suo mestiere lo Sono fa solo. indipendentemente dalle nostre volontà o meno che cosa possiamo fare noi? Ecco. Okay? quindi e questo poi l'atteggiamento qualche... è lo stesso adesso lo applichiamo al covid ma è anche un'altra cosa quindi cosa possiamo fare noi il, la, la, il, il, diciamo, intanto il primo diciamo, segreto che noi dobbiamo, eh, do, dobbiamo cercare di svelare quindi dobbiamo appropriarci della capacità di gestire il tempo mm. bene di gestire il tempo senza andare quindi eh, se ci fossimo chiusi prima che cosa succederà domani Va bene, sono delle domande assolutamente inutili. Primo, perché non ci siamo chiusi prima. Secondo, perché che cosa succederà domani non lo sappiamo. Noi possiamo sarà sapere quello sarà. che facciamo oggi. Okay? Va bene? Oggi io che cosa posso fare? Posso pensare al covid a quante persone muoiono, a quante purtroppo, a quante eh, nuove persone si ammalano tutte le sere, un po' morbosamente alle sei andiamo a vedere e andiamo a vedere che quanti casi in più quanti casi in meno perché la notizia negativa poi ci cattura particolarmente Beh, non aggiunge e non toglie niente ci serve solo a fare dei commenti hai visto oggi nuovamente 3.000 casi poi domani sono 3.400 adesso ah, siamo in aumento tutta questa roba non, non serve non solo non serve ma attenzione Cioè, la nostra ram la mm -hmm. nostra memoria di lavoro gestisce un tot numero di informazioni. Quindi se io, e questo spiega come mai poi gli studenti a volte agli esami conseguentemente dell'ansia alla fine fanno la scena muta. No. cioè È come una RAM di un computer, va bene? Solo che a differenza di quella del computer che possiamo aumentare i banchi, qui dentro quella abbiamo. Quando noi intasiamo la RAM di una serie di informazioni inutili, va bene? La macchina si blocca. Quindi se io continuo a pensare, se ci fossimo chiusi prima, che cosa succederà domani? Quanti ne sono morti? Dico, a ah, dirà, io nel frattempo dimentico di lavarmi le mani, faccio più facilmente qualche svista per cui magari metto le mani da qualche parte dove non dovrei, certo. dimentico la mascherina a casa, perché quello, mentre invece appropriarsi del tempo, capire cosa dipende da me, su cosa posso focalizzare mia attenzione, ci permette di fare due cose. Uno, ci rende proprietari delle cose che facciamo noi. Va bene? Due, tiene l'attenzione concentrata su queste cose che facciamo noi, e ci impedisce di essere rapiti da una serie di informazioni che è giusto che arrivino, ma che noi dobbiamo filtrare per saper distinguere che... Tra pensare se ci fossimo chiusi prima e lavarci le mani una volta in più, molto è molto più, più importante più vedere, vedere la seconda. Questa è gestione delle emozioni. Okay. Cioè, quindi invece certo. noi assistiamo a questi, a questi avanti sì, sì, indietro. Sì. Si pensa ieri, si Comportamenti pensa di mani, cosa succederà, cosa succederà il primo di maggio, poi dopo quello ha detto che staremo a casa anche il primo di maggio. Cioè perché farci tutte queste domande? È giusto stare in casa, non è giusto stare in casa? ma Io penso sia giusto stare in casa, è convincente, qualcuno può pensare di no, ma il dato è che comunque non puoi uscire. Dobbiamo farlo, Perché dunque. Perché comunque se esci violi una regola, ok? È giusta o non è giusta? Non lo so, tu la violi, è chiaro questo discorso. Allora stai, certo. stai, eh, tu, come si dice, no? stai su adesso. Che puoi. E quindi, per esempio, avere delle routine... Mm -hmm. e avere delle routine stabilite durante l'arco della giornata, quindi una sorta di atteggiamento un po' militare nei nostri punti, certo. in cui noi abbiamo delle sequenze precise di me che comunque mi alzo, che nonostante stia a casa comunque mi lavo piuttosto che stare sì, su. Avere cura di sé, insomma. E avere una ragionevole cura di se stessi, fare dell'attività fisica e leggere, certo. continuare a lavorare con gli strumenti che eh, di cui siamo eh, dotati e soprattutto apprezzare delle cose che abbiamo intorno e sulle quali mm -hmm. che, che sono dagli odori, che sono da delle cose che vediamo, da degli oggetti. Cioè la mente tende purtroppo a viaggiare più verso dei mezzi negativi e sappiamo mm -hmm. che questo è, è diciamo salvifico. Siamo noi che dobbiamo cercare di capire quando è inutile pensare certe cose e rimanere centrati quindi okay. auto controllo autodisciplina Bene. allora ci insomma avviamo alla chiusura mentre da casa pensiamo se sia non lo so meglio stare conciati come barboni o come barbi magia della quarantena ci può suggerire qualche lettura, insomma gliela chiediamo sempre questa domanda, oramai avrà svuotato tutta la sua libreria, per capire, gestire, riconoscere queste emozioni e poi insomma saperci far qualcosa di anima, eh, per il mondo eh, e per se stessi? Penso che nei libri che vi ho dato, dato. Eh, eh, c'è diciamo già tutto e andremo a finire dentro cose con livelli, diciamo, forse di complessità non particolarmente, eh, diciamo, adatti, così dire. Sì, sì, sì. Non è il posto. Quindi, quindi probabilmente, dopo mi odiereste, eh, eh, diciamo, conseguentemente. E quando sì, potremo quindi, uscire veniamo a cercare la quindi, casa. Guardate, questa, queste cose di cui io ho detto hanno a che fare comunque con l'intelligenza emotiva. Quindi, mm -hmm. eh, cioè, alla fine... L'utilizzo dell'intelligenza emotiva quindi la capacità di riconoscere le emozioni proprie e degli altri, cioè um, nel, nel libro di intelligenza emotiva ormai vecchio, ma che comunque ancora fa grande eh, eh, fra grande scuola di, di Coleman. Ancora dentro c'è tutto, diciamo, in un certo senso uh -huh. quindi è coniugata nelle sue varie. Io in questo momento sto eh, diciamo rileggendo una cosa che, che mi interessa molto è che è questo, lo spirito creativo, eh, bene, cioè, quindi, la, questo qui potrebbe aiutare, perché lo spirito creativo in fondo è di chi pensa fuori dalla scatola, cioè, per, per cui magari per eh, avere pensieri, eh, strutture, un pensiero organizzato che sia fuori dalla consuetudine, dal consueto, questo per esempio, potrebbe essere un libricino non specifico sull'emozione ma da, da leggere, l'intelligenza emotiva un libro molto interessante secondo me è Focus. Infatti ce lo scrivono anche dai commenti: Focus di Goleman. Perché la persona che da scrivere l'ha letto, sì, perché alcuni li conoscono. Quindi, Focus, per esempio, è un libro. L'ha ha portato qui la sua clack è un libro. E va bene, diciamo che mi fa piacere, sì, vi vogliamo sì, bene. Grazie. Diciamo che delle persone, così come nei programmi TV c'è qualcuno che paga per <ride> gruppi d'ascolto. Quindi. Focus è un libro che parla appunto dell'attenzione e parla anche di come questi processi che interferiscono sul nostro normale scorrere poi deteriorano di molto la nostra prestazione complessiva, la qualità della vita e, uh -huh. e, e anche le nostre prestazioni qualunque se siano. Quindi per prestazione non intendo necessariamente qualcosa dove si vince qualcosa. Intendo anche coltivare pomodori, cioè nel senso, dire, certo. per, per me, la, la, la, quello che vorrei far capire è che la gestione delle emozioni, il riconoscimento, la gestione delle emozioni serve a cercare di esprimere il meglio. Poi ognuno lo applicherà al campo che ritiene importante nella sua vita, perché poi io penso che se uno è contento nella vita va bene. <ride> o comunque quando arriva in fondo, diciamo, è stato contento la maggior parte del tempo, ha una buona possibilità di definirsi una persona felice. Bene. Bene, io insomma la ringrazio per questo suo intervento, mentre Ale Marchini dice che le manderà a breve l'Ivan, penso per il bonifico che scatterà, visto insomma, che ha fatto l'abbonamento alle nostre puntate di studio, ma anche insomma, Marta Moschini dice Beh, ma, vedo sì? che, ma vedo che anche Ali Marchini con il suo osservatorio astrologico... Eh sì, <ride> ha dato, ha dato... Astrologico! Astro. <ride> Vedo che ci martella ben bene, no? lui è un grande appassionato di astri e io infatti, seguo molto infatti. le cose che lui posta perché è una cosa che avrei sempre voluto curare, ma se non ne ho avuto troppo tempo, ah, però è un settore molto affascinante, quindi lo saluto. Con rispetto. Benissimo, allora, grazie a tutti per averci, per averci seguito, grazie a lei e ad una prossima occasione. Intanto buon pomeriggio a tutti. Arrivederci.